Roma dall'alto è un piacere per pochi. Nella Balduina, un quartiere storico, vivo, a pochi passi dalle zone più belle della città, abbiamo ristrutturato l'appartamento di un giovane avvocato. Il soggiorno è un piccolo gioiello. Colori morbidi, linee essenziali. Una danza leggera tra legno, vetro e acciaio con un camino di design al centro dello spazio. Il lampadario Nemo a chandelier è il particolare che seduce. Sotto di lui il tavolo in legno realizzato dai nostri artigiani. Il camino centrale è aperto su tre lati per un ampio relax. Modernità senza tempo. Eleganza classica nel parquet in rovere. La ricerca dell'intensità estetica in ogni dettaglio, in ogni angolo. Linee nette e pulite nella cucina Modul Nova. Uno spazio perfetto per vivere il gusto. Il bagno è un'esperienza. Progettato con cura e sensibilità per offrire benessere visivo, tattile e climatico. Fiorisce in contrasti materici e stupisce con una cabina doccia che ospita al suo interno una vasca idromassaggio. Quando arriva la notte, arriva il sogno. In camera da letto, una preziosa decorazione in carta da parati Wall Co. convive con lampade dal design ultracontemporaneo. Una scintilla di emozioni, nata dalla nostra passione per il comfort. Perché in ogni progetto c'è l'anima di chi lo crea.